Bienvenidos. Okay. Cuando es bueno cuando nos encontramos aquí, todos juntos la domenica. Qué lindo cuando estamos aquí todos juntos el domingo. Eh, la pastora dice una cosa importante. E la pastora dice algo importante. Que a veces tenemos Que estar atentos y alejarnos de las sí. cosas malas. Pero una de las trampas más astutas del diavolo. una de las trampas más del diablo una delle cose che gli riesce meglio una delle cose che gli esce meglio, che le sale meglio è che dopo che tu sei caduto in una cosa sbagliata è che dopo che caigas in qualcosa di ti fa credere che sei così peccatore da non poterti mai più avvicinare a ti. Ti hace che, che te ti fa credere che sei così peccatore che già non puoi acercare a Dio quindi ti distrugge ogni possibilità di uscire fuori dal peccato. Perché tu ti, ti senti così male. Perché ti senti tanto male. Che alla fine pensi che per te non c'è più un futuro e non c'è più una speranza. Perché al final pensi che per te già non hai un futuro e una speranza. Però non è così. Però non è così. Perché con Dio noi abbiamo sempre una Porque con Dio sempre tenemos una esperanza. Y con Dios viene un tiempo nuevo para nuestras vidas. Llamamos el Evangelio Giovanni capítulo 21. Leemos en Juan 21. Del versículo 15 al verso 17. Del versículo 15 al 17. Juan capítulo 21. 21. Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17. Mm. Muy bien. Y cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón, a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dísele, Señor. Sí, ah, dísele, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Dísele, apacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dice, apacienta mis ovejas. Y dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, Me amas. Entristióse Pedro, de que le dijese la tercera vez, me amas, y dice el Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, dice Jesús, apacienta mis ovejas. Este es un paso muy conocido. Es un versículo bastante conocido. Pero debe ser que ci de un inicio, una alba. Pero son versículos que nos hablan de un nuevo inicio, de, nueva... de un nuevo amanecer. Era un tempo particolare nella chiesa. Era un tempo particolare Gesù era morto. Gesù stava muerto. Era resuscitato. E aveva resuscitato. Delle donne dicevano l'abbiamo l'abbiamo visto. Però loro ancora non avevano ben chiaro quello che dovevano fare nella propria vita. Però io sapono non avevano claro molto chiaro quello che que avevano fare con sua vita. In modo particolare, Pietro aveva una cosa in sospeso con Gesù e quindi la mattina a un certo punto dice andiamocene a pescare mañana de mattina dice a la notte. Ma, la, la Andiamo a pescare cioè la notte andiamo a pescare e tutta la notte lì a pescare e tutta la notte lì pescando. all'alba loro si rendono conto di non aver preso nulla e quando si il sole si dieron conto di che non avevano tomato nulla. però non si rendono conto che era l'alba di un nuovo giorno Però si dieron conto di che era l'amanecer di un nuovo giorno e quando c'era l'alba era iniziato un nuovo tempo per le loro vite. e quando l'amaneceva era iniziato un nuovo tempo per le loro e quindi dice un uomo sulla spiaggia che gli dice ma avete trovato del pesce, avete del pesce da darmi che gli dice avete encontrato pescado per darmi? e loro dice ma no, no, abbiamo pescato tutta la notte però non abbiamo trovato nulla le dijeron, hemos toda noche, no hemos e loro gli dicono abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo trovato nulla dice bene però gettate la rete dal lato destro della barca y dice bueno però tiren la rete dal lato derecho del barco quindi loro tirano la rete dal lato destro della barca e se lo tirano dal destro del barco e la rete si riempie di pesci e la rete si piena di pesci 153 grossi pesci 153 uh, pesci grandi Cioè come fanno a sapere che erano 153? come sanno che erano 153? Qualcuno li avrà raccontato. lo Però tirano questa rete a terra al e trovano già lì un fuoco acceso con un pesce a cuoce e, un con un e si rendono conto che dice Gesù. E, di che è Gesù e Gesù inizia a parlare con Pietro e Gesù inizia a parlare con Pietro Pietro mi ami. e dice Pedro, e Pietro mi amas lo sa il mi ami cosa significa e Pietro sa il mi amas che significa Sì, sí, signore ti amo Dice sí, señor, te amo Ok, ocúpate de mis ovejas Vale, uh, ocúpate de mis ovejas Pero Pietro, ¿estás seguro de que me amas? Dice Pedro, ¿estás seguro de que me amas? Sí. Dice sí. Prende de cura de mis ovejas Ocupate de mis ovejas Y cuando yo lo dice por la tercera Y cuando lo dice por tercera vez Pietro Lice la triste Ahí Pietro se entristece perché sa perché glielo sta dicendo per tre volte Perché sa perché se lo sta dicendo tre volte Perché Pietro lo aveva rinnegato per tre volte Perché Pietro uh, lo aveva renegato tre volte Però quello che Pietro non capisce in quel momento Però quello che, che Pietro non entiende in quel momento Che era l'inizio di, di un nuovo tempo Che era l'inizio di un nuovo tempo E quindi dopo inizia un cammino che fanno Pietro con Gesù Iniziano a camminare sulla spiaggia e parlano. Era qualcosa di specifico per Pietro quella mattina. Perché era esattamente quello che era successo quando loro si incontrarono. Perché esattamente quello che aveva passato quando si Quando Pietro incontrò per la prima volta Gesù. Era lì con la barca, stava pescando. Quando Pedro incontrò per la prima volta Gesù stava lì con il barco pescando. E non avevano preso nessun grande pesce, niente. E non avevano trovato nessun pesce. E quindi Gesù gli chiese la possibilità di poter utilizzare la barca per poter parlare. Gesù gli ha il barco per poter parlare. Perché c'era tanta gente che Gesù non poteva a parlare alle persone perché c'è molta gente e Gesù non poteva parlare alla gente quindi Pietro gli presta la barca, loro si allontanano e Pietro inizia a parlare Gesù oh, cioè, inizia a parlare le dà il barco, si allejan e Gesù inizia a parlare e quando finisce di parlare dice ok, adesso potete andare a pescare quando termina di parlare dice, ora potete andare a pescare e gettano la rete dal lato destro come dice Gesù e tirano la rete dal lato destro come Gesù dice e prendono tanti di quei pesci che non ce la fanno tirare su y daban tantos peces que ya no pueden ni levantar la red. Elí succede qualcosa di particolare? Ehi, basalgo particolare. Che Pietro si inginocchia sí. davanti a Gesù. Che però si arrodhia davanti a de Gesù. E dice allontanati da me perché sono un nuovo peccatore. E lei dice alléjate de mí porque soy un hombre pecador. Però Gesù gli dice, io ti farò pescatore di uomini. Però Gesù le dice, io ti saré pescador de hombres vivos e adesso ripete il miracolo e ora ripete il milagro ripesca di nuovo i pesci e pesca di nuovo il pesce e Gesù gli dice mi ami? e Gesù gli dice mi amas ti ricordi quello che que ti ho detto ricordi que quello che que io ti ho detto è ancora valido. lo che ti ho detto segue siendo vallido quello che il Signore ci si sta dicendo questa mattina lo che Gesù non sta dicendo questa mattina che le promesse che Lucia ha fatto è che le promesse che lui ha fatto sono senza pentimento. sono senza arrepentimento, son sin arrepentimento. Cioè quello che Dio vuole fare con la nostra vita hacer con vida. è ancora lì presente, Sigue ahí. nonostante i nostri errori, a pesar de i nostri errori non ci separeranno dall'amore di Dio, non nos van a de amor de Dios. ma Dio sta sempre lì pronto per poterci aiutare e poterci far riprendere il cammino corretto. Pero Dios siempre está ahí listo para ayudarnos y hacernos uh, tomar el camino correcto. Porque Dios ha un propósito para la vida de ognuno de Porque tiene un propósito para cada uno de nuestra vida. Y también, si el diablo viene e intenta robarlo y destruirlo, al final, lo que Dios quiere hacer con nuestra vida siempre está ahí listo. E quindi Dio inizia di nuovo con la nostra vita. Y otra vez con nuestra vida. Non c'è peccato così grande che ci possa allontanare da Dio. No hay tan que nos de Dios. Dio è sempre pronto a perdonarci. Dio sempre sta ahí per perdonarci. È sempre pronto ad aiutarci. È, è sempre pronto a darci una seconda opportunità. E anche quando ci allontaniamo la seconda volta, un'altra seconda opportunità. E quando ci alleviamo la seconda vez, también un'altra opportunità. Otra segunda oportunidad. Otra segunda oportunidad. Después ya lo de nuevo, otra segunda oportunidad. Y ahora nos alejamos otra vez, otra segunda oportunidad. Porque Dios no se cansó de nosotros. Porque Dios no se cansó de nosotros. Dios nos ama ancora hoy. Dios sigue amándonos hoy. No lo están de todos nuestros problemas y errores. A pesar de todos nuestros problemas y errores. Mosé. Moisés. Mosé era Moisés. era nato ebreo. Moisés era judío. Pero era finito a la corte del faraón. Llegó del e aveva eh, studiato col faraone. E aveva studiato col faraone. Era un principe di Egitto. Era un principe d'Egitto. Però ad un certo punto un giorno eh, vede che trattano male gli ebrei, i però, suoi era, fratelli. Però un giorno se è accorge che stanno trattando male a los hebreos, a los judíos che sono i suoi hermanos. E uccide un ebreo, li mata un judío. E deve scappare via perché se lo trovano lo uccidono. Per ci e deve scappare via perché lo vogliono uccidere. E tiene scappare perché sennò no, lo matano. E arriva in una terra strana che si chiama Moab. E arriva in una terra che non conosciamo, una terra che chiamata Moab che era una. E eh, è rimasto lì per 40 anni. Se 40 anni, cosa poteva dire Mosè in questo momento? Che in questo momento che que era ebreo che era giudio, no. no, perché il suo popolo non lo cercava, non voleva più sapere niente di lui perché il suo non sapere di poteva dire che era egiziano poteva dire che era egipcio no, perché se lo trovavano lo, lo potevano uccidere perché lui aveva commesso un omicidio y no, perché se lo incontravano lo, lo vengono a matare perché aveva commesso un omicidio poteva dire che era di quella terra di Moab poteva dire che era di quella terra di Moab no, perché era, veniva da fuori però tampoco perché veniva da fuori 40 anni vissuti senza avere una identità 40 anni vissuto senza una identità, 40 anni fatti pagando le conseguenze dei propri errori. 40 años pagando las consecuencias de sus errores Porque obviamente, aunque Dios nos ama e nos da la segunda oportunidad Claro, porque claramente Dios nos ama y nos da la segunda oportunidad Pero nuestros errores, comunque, producen co consecuencias Pero nuestros errores, igualmente, producen consecuencias Pero después de 40 años Pero después de 40 años Lui adesso sí. ne aveva 80 Y tenía 80 Ya era vecchietto. Y era estaba viejito Y alimproviso sucedió una cosa extraña Y de repente pasa algo raro Un roveto inizia a bruciare. Un arbusto una sarsia empieza a arder E non si consuma E non si consuma e Mosè si avvicina per vedere che cosa era E Mosè si acerca per vedere lo che era E da lì Dio lo chiama E da lì Dio lo chiama sì vabbè sì, ma manda un altro buono signore però manda altro no quello che io volevo fare con la tua vita dice no lo che io queria hacer con tua vita sono passati 80 anni hanno passato 80 anni 40 anni da che ha 40 años desde tu hai fatto quell'errore passarono 40 anni desde tuo errore però quello che io voglio fare con la tua vita ancora lo voglio fare però quello che io quiero hacer con tua vita Aún quiero hacerlo i nostri errori non possono annullare il piano che di Dio ha per noi. Quando Dio ci ha scelto e ci ha chiamato, Dio nos e nos habló, conosceva il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. E sa anche che avremmo commesso degli errori. Ora Dio vuole evitarci gli errori. Perché gli errori producono cattive conseguenze. Perché malas conseguenze. Ma non dobbiamo mai avere il pensiero che Dio non voglia più avere niente a che fare con noi. Però noi dobbiamo pensare che Dio già non vuole tener nada con noi. Pietro aveva paura di avvicinarsi a Gesù. Pedro tenía miedo de a Gesù. Io l'ho rinnegato per tre volte. Se, lo por tres veces. Però Gesù gli disse una cosa Pero Gesù le, le dijo algo e gli fece capire y le hizo che quello che Dio aveva stabilito per la sua vita. Era ancora valido. Che lo que él hablesta, lo que Dios había io se è stabilito per sua vita, a era valido. E Dios esta mañana ti sta dicendo? que ti sta dicendo? a pesar de tus errores Dio ti ama ancora. Dio si ama E quello che vuole fare per benedire la tua vita è ancora valido. E quiere hacer para bendecir tu vida sigue siendo válido. Devi solo credere in Dio. Solo tienes que creer a Dio e non lo que te dice el diablo perché il diavolo dice, tu sei troppo peccatore, sei troppo sbagliato, hai fatto troppi errori. Perché il diavolo dice, tu eri demasiado male, esiste demasiados errori, eres demasiado peccatore. Però Dio invece ti dice, il mio piano è ancora valido nella tua vita. Però Dio dice, il mio piano è valido nella tua vita. E venne il momento in cui Dio disse una cosa a Mosè. E vino un momento in cui Dio se le dice qualcosa a Moisés. Esodo, capitolo 12, verso 1. Esodo, 1. Esodo, capitolo 12, versicolo 1. <coughs> Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto ah, ¿de cosa? Uh, hay dos. Okay. Okay. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo Este mes os será el principio de los meses Será este para vosotros el primero en los meses del año Fue el momento en que ellos salieron de Egipto Fue cuando ellos salieron de Egipto 430 años de esclavitud. 430 anni di esclavitudine, sembrava che Dio si era dimenticato di loro, Dio si aveva di ellos. ma in un giorno tutto cambiò, Ma in un giorno tutto cambiò, era un nuovo album, un nuovo inizio, un nuovo momento, era un nuovo giorno, un, un nuovo comienzo e anche con la nostra vita anche se sembra che Dio sia dimenticato di noi Dio non si dimentica di noi e arriva il momento che Dio dà un nuovo inizio alla nostra vita loro uscirono fuori dall'Egitto avevano dietro i faraoni che gli aveva dietro con l'esercito superarono il mare però da quel momento loro non videro più il nemico in un giorno cambiò tutta la loro vita cambiò la sua da che erano schiavi divennero liberi da che erano poveri divennero ricchi perché si portarono i vestiti degli egiziani i tesori degli egiziani e degli l'Egitto che era il regno più ricco della terra e l'Egitto che era il regno più ricco della terra in un istante fu distrutto perché per Dio la cosa sembra che ci metta tanto tempo. Perché parece che Dio ci toma molto tempo. Però all'improvviso tutto succede. Pero de todo pasa. In un momento tutte le promesse si compiono. Perché se Dio ha detto una cosa. Si Dios dijo algo, lui è potente di poterlo realizzare. No, Él tiene no, il potere per no, no, realizzarlo. Devi solo crederlo. Solo tienes que creerlo. Tutto cambiò in un momento. Todo perché diciamo che bisogna credere? Perché diciamo credere? Perché gli increduli non vedranno quello che Dio vuole fare. Perché gli increduli non vedranno quello che Dio vuole fare. In secondo Re, capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 3, ci parla di quello eh? che Eliseo disse un giorno. No sobra di quello che dice un giorno. Dico, allora, Eliseo, oh, Dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y Dios sea de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuya mano, es, uh, sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y había cuatro hombres leprosos a la entrada de la puerta, i quali disero quindi praticamente Eliseo disse una cosa importante Eliseo disse algo importante tutto cambierà da domani mattina tutto cambierà da domani mattina e questo generale disse ma se anche Dio fa una finestra in cielo si se Dios hace una, una ventana en el cielo. ¿Cómo va a cambiar esta situación? ¿De qué situación estábamos hablando? Situación estábamos hablando? El enemigo había atormentado la, la ciudad. Y, y entonces loro era tantísimo tiempo que eran llenos eh, dentro. Y ya mucho tiempo ahí encerrados. Y, no più mangiare, non più cibo. y ya no podían comer, no había comida dove addirittura la, la, la testa di un asino valeva un sacco di soldi. Ensera addirittura la cacca dei colombi veniva venduta a peso d'argento. Hasta la caca de los palomas veniva venduta con pesos di plata. Avevano un sacco di valore le cose perché non c'era più niente da mangiare. Le cose valivano un montone perché non c'era più niente da mangiare. Fino a quando due donne decisero di mangiare i propri figli. Fino a due donne decidono di mangiare i propri figli. Sapete cosa significa l'esasperazione che porta una mamma a decidere di mangiare il suo figlio? Sapete la desesperazione che lleva una madre a comerse a suo figlio? E quindi si misero d'accordo queste due donne. E si pusieron d'accordo le tue donne. Oggi mangiamo il tuo, domani mangiamo il mio. Oggi, come se il mio, mangiamo come il tuo. Sembravano quasi che stavano facendo anche le ricette: facciamo il brodo, facciamo l'equilibrio. Ma sai che stavano facendo la ricetta e tutto. E si mangiarono uno dei due bambini. E si cominciarono uno dei due. Però l'altra mamma si prese il bambino e scappò Però l'altra mamma si tomò il niño e si scappò Si mangiò il figlio dell'altra, però il suo non l'ha dato Si cambiò il figlio dell'altra, però il suo non lo dio. E quindi quella a cui era stato mangiato il bambino andò dal re a lamentarsi con il re E la madre che si avevano comito il niño si fu dal re e dice al oh, mio, ce lo stiamo mangiando, adesso dobbiamo trovare il figlio di questa rara donna perché ci dobbiamo mangiare anche il suo. Dice, noi non abbiamo comito il mio, ora dobbiamo trovare il figlio di questa mujer per governare il suo. Immaginate quanto era la disperazione in quella città. Immaginate la disperazione in questa città. E a quel punto il re si stracciò le vesti. Il rei si rompì i vestiti. E disse: basta. E dice, basta. Adesso vado a uccidere Eliseo. Ora vado a uccidere Eliseo. Che c'entrava il con tutta la carestia? Però, che tiene a che vedere con tutta la carestia? È come quelle persone che dicono: La mia vita non funziona. Come le persone che dicono: Mi La mia vita non funziona. Non va più niente. non va nada. Basta. Basta. Cancello il numero del pastore, de... non lo voglio più sentire. Borro il numero del pastore de di noi, ya non lo voglio più Non vado no, più no. in chiesa. Non va in iglesia. Non ti ha senso questa cosa? Non ti ha senso. Tu stai tagliando l'unica cosa che veramente ti può aiutare. E sta scortando l'unico che realmente ti può aiutare. Cioè il diavolo riesce a farti vedere come nemico. Il diavolo logra a farti vedere come nemico. Quello che veramente ti può aiutare. L'unico che realmente ti può aiutare. E quindi lei disse basta, vado a uccidere Eliseo. E il, e il re dice, basta, vado a matare Eliseo. Ah, le cose non funzionano, vado a uccidere il pastore. Le cose non funzionano, vado a matare il pastore. Però cosa è successo in quel momento? Però che in momento? Che Elia, eh, Eliseo riceve una, una parola profetica. E dice "Domani mattina ci sarà cibo in abbondanza". Dice che okay. Eliseo riceve la parola profetica e dice "Domani avrà un'abbondanza di comida". E il grano costerà come un prezzo normale. E il grano va a costar come un prezzo normale. E saremo tutti felici. E saremo felici. E questo capitale alla guardia dice, ma è impossibile. Mm. E se il capitale dice, ma questo è es impossibile. Anche se Dio fa una finestra in giro, come è... mai succedere tutto questo? Anche se io ci si una ventana nel cielo, come va a passare tutto questo? Però Eliseo disse una parola. Però Eliseo disse qualcosa. Tu lo vedrai, ma non ne mangerai. Tu lo verrai, però non comerai di vino. è successo esattamente così. E passò esattamente così. L'esercito nemico all'improvviso durante la notte scappò. L'esercito del, del nemico durante la notte si è Dio gli fece sentire rumori di carri, di cavalli, di nemici che arrivavano. Dio gli fece so sentire rumori di carri, di cavalli, di algo che arrivavano. E quindi loro scapparono pensando che chissà che grande esercito nemico stava arrivando. E loro scapparono pensando che uh, stava arrivando un grande esercito nemico. Però non c'era nessuno. Però non c'era nessuno. E quindi la mattina loro trovarono tutto il campo abbandonato. E la mattina si contravava tutto il campo libero. Il nemico non c'era più. Il nemico io non stava. E aveva lasciato lì tutto il cibo, tutti i vestiti, tutte le cose. E aveva lasciato lì tutta la comida, i vestiti e tutto. Avevano addirittura lasciato i soldi. A stava che hanno lasciato il, il dinero. Io voglio capire, ma chi è che va a fare la guerra e si porta i soldi lì dietro? Io voglio sapere chi va a fare una guerra e si lleva il dinero dietro. Cioè Dio fece tutto in una maniera particolare. Sì, in so, maniera particolare. E da quel giorno il cibo aveva un prezzo normale. E questo già la comida aveva un prezzo normale. Soltanto che questa persona che non aveva creduto in Dio... Pero esa persona no in Dios, Mentre aprirono le porte della città... Las de la ciudad, e la gente iniziò a mangiare perché aveva fame. La gente a comer tenía Lui era vicino alla porta. Cerca della puerta, e fu calpestato da tutta questa folla che camminava. Y fue por toda la gente che Esattamente secondo la parola di Eliseo. Esattamente secondo lo che Eliseo. Lui lo vide ma non le mangiò. E lo vio, però non com'è dell'io. Perché non ha creduto? No Quindi, credere in Dio è la chiave per vedere la promessa di Dio. Así, non è importante tutto quello che è successo nella tua vita. Non è importante tutto quello che passa nella tua vita. Non è importante quanti guai hai fatto. Non è importante tutto quello che hai fatto. L'importante è che tu credi che Dio può cambiare la situazione. Lo che, che Dio cambiare la situazione. Perché quello che Dio ha detto, Dio è potente di poterlo realizzare. Perché quello che Dio ha detto, il potere per realizzarlo. Amen. Amen. Tutto cambiò in quel giorno. Tutto cambiò in quel giorno. Già non si vendevano più le teste degli asini. Già non si vendevano più le sceste degli sburro. Già si facevano le paelle, già si facevano. Giuse si erano paese e tutto. Tutti quanti a fare festa. Sto facendo fiesta. Pariglia argentina. Una pariglia argentina il salsicce uh, Se, sembrava la, la scena che abbiamo fatto ieri c'era un antico cibo che. si la comida di ayer viene il favore di Dio viene il favore di Dio quando inizia un nuovo giorno arriva il favore di Dio quando inizia un nuovo giorno arriva il favore di Dio molti non, non comprendono che significa il favore di Dio e molti non entienden che è il favore di Dio tu immagina Giuseppe immaginate José Preso dalla prigione e portato davanti al faraone. La del faraone. E interpreta i sogni del Faraone. E interpreta i sogni del Faraone. Ora il Faraone avrebbe potuto dire grazie, Giuseppe. Well, Ora il Faraone potrebbe aver detto grazie Giuseppe. Mi ha interpretato i sogni, grazie. Mi interpretaste i sogni, grazie. O gli avrebbe potuto dire va bene, eh, Giuseppe. Ti faccio libero perché mi hai interpretato il sogno? Ti regalo la libertà, sei uno schiavo. O, potrei dire, mira, uh, mi interpretaste il sogno, quindi ora ti liberare perché sei un esclavo. Oppure, avrei potuto dire, ti do un premio. O, te, uh, te puoi dare una recompensa. Qua c'è un lingotto di oro per premio. Qui c'è un... Uh, bueno, un pedazzo di oro come recompensa. Avrebbe potuto premiarlo in tante maniere. Avrei potuto darle molte ricompense. Ma tu vedi quello che gli dice. Però vedi quello che gli dice. No, no, no, tu sarai il secondo nel regno. Tu, sei, tu sarai il secondo nel regno. Gli metti un anello nuovo. Gli pone un nuovo anillo. Gli metti un nuovo vestito. Gli pone un nuovo vestito. Sale sul secondo carro del re. Sulla sul secondo carro del re. E davanti a lui la gente si inginocchiava. La gente si arrodillava delante di lui. E come qui, tu fai un favore al tuo eh, al direttore della tua impresa. Es como aquí tú le haces un favor al, dire al director de tu empresa. El director de tu empresa, ¿cosa te puede decir? ¿Y el director de tu empresa qué te puede decir? ¡Bravo! has es hecho bien. Bien, bien, es tu trabajo. Muy bien, lo hiciste bien, es tu trabajo. Más dinero, pero... ¿No? Porque los capi de la empresa son muy Y Aquí los jefes de las empresas son muy tacaños. Como dicen sí. en el codo. codo. <laughs> <laughs> ¿Y entonces le dicen? ¡Ah, bravo, bravo! ¡Bravo! Vale. E dice, molto bene, esiste il tu, tuo lavoro. O addirittura ti può dire, va bene, perfetto, un giorno di festa ti do. Dice, buono, ti do un dia, un día libre. O ti, ti promuovo, ti, ti passo o a campo dell'eduario. O ti puoi fare il jefe area. Mm -hmm. Ma de quando futuro. tu hai il favore di Dio, de favor de Dios. tu diventerai il capo di tutta l'impresa. Questo è il tuo nuovo traje da indossare. Questo è il es tuo nuovo traje de E qui ci sono le chiavi del mio Lamborghini. E las de usa, mi Lamborghini. usa la mia macchina. Usa mia coccia. E davanti a te tutti quelli dell'azienda non si devono inginocchiare perché non si sa più. E davanti a te tutti gli io non si tienen che non devono fare così. <ride> que ser así. Perché tu sarai il capo di tutto. Perché sarai il chefe di tutto. Solo perché hai interpretato un sogno? Solo perché interpellato un sogno? Se non è questo il favore di Dio, che cos'è? Se non è questo il favore di Dio, che è? Stai comprendendo quello che voglio trasmetterti questa mattina? lo che voglio mm -hmm. questa Non è importante gli errori fatti. No. Non è importante gli errori che hai Tutto cambia quando Dio mette la sua mano. Tutto cambia quando Dio pone la sua mano. E quando c'è il favore di Dio, tutte le situazioni possono cambiare a 360 gradi. E quando c'è il favore di Dio, tutte le situazioni possono cambiare uh, totalmente. Davide era l'ultimo della, della famiglia. Un giorno batte Golia. E un giorno gana Golia. E quindi gli possono dire, ah bravo, hai fatto il tuo dovere. Le potevano dire, Muy bien, esiste il tuo lavoro. Ma invece no. Però no. Lì Jonathan gli dà la sua spada. Y ahí uh, Jonathan le da su espada. Y cuando dice: Va bene, ¿qué fa? Podía a comprar otra espada. Dice: Bueno, pero ¿para qué? Podía irse a comprar otra espada. No, no, in tutto en todo el regno c'eran solo dos espadas. Una, sí. una era quella de Saúl y una era quella de Jonathan. Una era de Saúl y otra era de Jonathan. Entonces Jonathan, Jonathan, que era el hijo del rey, se estaba togliendo la sí. sua espada per darla otro. Stava quitando su espada para darla ad un altro. Favor de Dios. El favor de Dios. Ottenne la moglie, che poi non gliel'hanno data, però divenne il genero del re. E se il del rey. Y alla fine divenne re. Al final se volviò re. Favore di Dio. Il favor di Dio non era soltanto, ah bravo, hai vinto Golia, ok, a posso non era solo, muy bien, ganaste a Goliat Dio cambiò tutta la sua vita a 360 gradi Dio cambiò tutta la sua vita a 360 gradi e quando tu hai il favore di Dio sulla tua vita e quando tienes il favore di Dio sui tuoi Dio all'improvviso cambiò tutta la tua vita a 360 gradi e se tutta la tua vita a a 360 gradi. È come quando il popolo di Israele uscì fuori dall'Egitto. È come quando il popolo di Israele salì d'Egitto. Anche noi all'improvviso inizieremo a cantare. a cantare. Per la gioia. Per il gozo Per quello che Dio farà. Per quello che Dio fa. Getto in fondo al mare. Yeah. I carri del faravolo. Eh! Hey, hey. <ride> oh! <ride> <ride> Cambiarono i canti! cambiavano i canti immagina quando loro lavoravano come schiavi immaginate quando loro lavoravano come schiavo che canti facevano che canti cosa facevano? oh ah, signor aiutaci <risa> facendo i mattoni facendo la... i mattoni no. oh signor aiutaci <risa> <ayúdaci. risa> no, no, no non chiede cantare <risa> Tenevano sicuro che tenían tristezza, avevano tristezza, avevano paura, avevano sofferenza nel loro canto. Tenevano tristeza miedo e dolore nei sus canti. Ma da quel giorno cambiarono i canti. Cambiaron Erano canti di vittoria. Erano canti cose. Dio oh. ha buttato nel mare i carri e i cavalli del Faraone. Dio del Dio ha fatto cose straordinarie Dio. che noi non ci immaginavamo. Dio ha fatto cose incredibili che non ci immaginavamo. E quegli egiziani loro non li hanno non ya no vieron esos, eh, los, los egipcios Dios cuando farà o favor de favore della tua vita Dis quando va a stare in favore della tua vita Le mm -hmm. cose de una manera talmente tan mm -hmm. grande que tú los problemas vecchi no los verás proprio più ya no verás ni los problemas viejos Non te, li ya ni te los recordarás perché Dio cambierà tutto quello che è intorno di te. Perché Dio cambierà tutto quello che sta alredor di te. E avrai tanta di quella gioia tanto gozzo. Che non ti ricorderai neanche delle sofferenze che stai vivendo. Che ni si chiama ti ricorderai sì. del dolore che stai passando. Dio ha un piano per la tua vita. Dio è un piano per la tua vita. E questo piano è per darti un futuro e una speranza. E piano per un futuro e una e speranza Isaia 40, versetto da 29 al 31, dice così. In, uh, 40... Okay. Okay. Y sois 40 de versículo 29 a 31 Dice así <coughs> Él da esfuerzo al cansado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Los mancebos se fatigan y se cansan Los mozos flaquean y caen Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán a las alas como águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Cuánto es bello Qué lindo lui dà la forza allo stanco e dà la forza al cansato e accresce il vigore dello spossato. Ah, e multi... la moltiplica Ah, e multiplica le forza al che non tiene ninguna. I giovani si affaticano e si stancano. Los mancebos, los jóvenes, se y se cansan. E i giovani cadono. E i mozzi flaqueano e caiono. Però quando cadono, non è che Dio sta lì e gli finisce di mettere il piede in testa per ucciderli. Però quando cadono, non es è che que Dio sta lì per ponerle il piede in la testa e terminare di matarle No, no, quando cadono. Quando cadono. Quelli che sperano nel Signore, Dio gli dà nuove forze e quindi si alzano come le aquile. Prima camminavano, adesso volano come le aquile e non si stancano, corrono senza stancarsi no se cansan, sin e camminano senza affaticarsi. Camminano <coughs> sin fatigarsi. Il Dio che noi abbiamo Dios è un Dio grande. È un Dio grande. È quello che non spegne la luce che si sta spegnendo. È il che non apaga la luce che si sta pagando. Che non rompe la canna rotta. rompe la caña rotta, Ma è quello che ricostruisce il vaso che si sta distruggendo. Vaso si sta e ti dà nuove forze per portare avanti quello che Dio ha nella tua vita. Caleb. Caleb faceva parte dei 12 esploratori era uno dei 12 esploratori e l'unico che fu insieme con Josué fedele a Dio e è l'unico che con Josué a Dio e per colpa degli altri dieci y por culpa de los otros diez, si dovette fare 40 anni di deserto que 40 anni deserto e quando entrò nella terra promessa aveva 85 anni aveva 85 anni però Dio gli aveva promesso una montagna. Dio se le una montagna. E quindi lui è andato a Giosuè. E fuori Josué Giosuè. Quella montagna Dio me l'ha promessa, tu lo sai. esa montagna Dio me la e tu lo sai. E sì. io me la vado a prendere. E io vado a tomarla. E Giosuè disse, vai. E Josué va. E lui a sì. 85 anni, partì. E lui con 85 anni si fu. Scol cavallo. Con il cavallo. Ah! <ride> Noi pensiamo a 85 anni vecchietti col bastone a camminare così. Pensiamo a 85 anni, i viejitos ahí con la barra. Però lui stava da 40 anni con il sangue agli occhi per dire il mio monte, la mia promessa. Però lui aveva 40 anni con la sangue negli occhi per tenere il monte, la mia promessa. E alla fine andò là, vecchio, e si conquistò tutti. E al final se fue ahí, de viejo, e conquistò tutto. Che la gente, secondo me, lo guardava e diceva... Ma cosa si beve questo? Che que la gente lo bebe e dice, ma questo che si beve? Che droga si fa? Che droga si dice? Come ad avere tutta questa forza 85 anni? Come può avere tanta forza 85 anni? Però la nostra forza non viene dalla droga la nostra forza non viene dalla droga La nostra forza non viene da, dai muscoli nostra forza viene dai muscoli come disse Davide, la nostra forza viene dall'Eterno degli eserciti. Eco David mm. está poderoso en el Eterno de los ejércitos. En nome di Gesù i giganti cadranno. En el nombre de Jesús los gigantes caerán. Non è importante no. se il gigante è alto 6 metri. Da igual si es alto 6 metri. Non è importante se ha la spada lunga o il giavellotto. Da igual si tiene una spada larga o un'arma. O se un'armatura. O una armadura. Contro Dio niente può resistere. Contra Dio nadie può resistirla. L'importante è che Dio sia con noi. L'importante è che stia con noi. Mm. Non permettere al diavolo di mettere questo pensiero nella mente. Non permettere al diavolo di prendere questo mm. pensamento in tua cabeza. Dio ti ama. Perché Dio ti ama. Nonostante i tuoi errori. A pesarù i tuoi errori. Dio è un padre. Dio è un padre. E noi che abbiamo i figli lo sappiamo. E, che, e, noi, che lo sappiamo. e, che, e noi che abbiamo i figli lo sappiamo. I tuoi figli possono commettere tutti gli errori. I tu si possono commettere tutti gli errori. E quindi tu lo prendi con l'orecchio e lo vediamo. Però alla fine es saranno sempre i tuoi figli. Però seguirán siendo tus hijos. Tu continuarás amándolos. Seguirás queriéndolos. E per esempio meglio per loro. Y siempre querrás lo mejor para ellos. Oh, Amén. <risa> Amén. Bueno. Okay, vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. E non sparano se puoi ora.